di questo appuntamento è quello di fare un quadro generale sulla situazione attuale soprattutto su, su quella che è il ruolo che oggi vengono a ricoprire i collaboratori di giustizia in questo particolare momento storico dove, e di cambiamenti dove in realtà noi abbiamo visto intervenire un'importante legge che ha modificato la normativa di settore riguardante i testimoni di giustizia e invece ahimè, non è, non è avvenuto altrettanto per quanto riguarda la posizione dei collaboratori di giustizia. Quindi questa è eh, l'occasione buona per cercare di fare un po' di luce su quelle che, a mio modesto parere, appaiono le criticità della situazione. Beh, ass assolutamente noi chiaramente come noi generatori rapinieri siamo una realtà piuttosto nuova, e però siamo molto, molto consapevoli del nostro ruolo che abbiamo come associazione per aiutare non solo gli iscritti per quanto riguarda i diritti e tutte le tutele all'interno del lavoro, ma anche di abbracciare un concetto di cittadinanza attiva che ci ponga insieme ai cittadini per cambiare quelle cose, in un di società, le un aree urbane che sono molto po' degenerate, che hanno dei problemi grossi, che hanno di sicurezza percepita, che hanno la somma di tanto in eh, tanto Oggi mi sono qua a casa, mi sono insieme a professori di giustizia, insieme a persone che hanno dato il loro contributo alla giustizia. Io da dieci anni sono sotto scorta di lui che ha in galera uh, personaggi di spicco della criminalità palizzata di zona e questa giornata è, è importante diciamo, perché la legge, uh, legge natura rappresenta proprio il funerale per le uomini e di questi è bene ricordare a 40 anni dalla legge La Torre quali sono le cose importanti e che non andrebbero mai toccate di quella legge, proprio all'indomani che alcune associazioni hanno permesso di entrare al carcere duro, noi invece vogliamo ribadire quanto la legge La Torre ha fatto un passo avanti nella lotta completa alla mafia, finalmente il carcere è duro per isolare i mafiosi e dà impossibilità totale alla comunicazione con la È Stabilita una cosa importante, che il carcere non può essere riabilitativo per chi è unito alla costa mafiosa da un vincolo che è quello dell'affiliazione, che non si scioglie attraverso una, una sbarra. E...